Ciao, sono Marco, a spasso con il fedele amico a quattro zampe, non so se si vede, qui dietro, in questo posto fantastico e tra poco godremo di un tramonto fantastico. Poco tempo fa eh, mi ha nuovamente scritto una persona chiedendomi informazioni riguardo il modo in cui una persona si dovrebbe comportare in determinate circostanze nel rapporto di coppia. Diciamo che la lettera, mi ha scritto privatamente, la lettera era un po' legata alla fiducia, quando, come eccetera va bene il mio settore specifico me l'ha chiesto perché il mio settore specifico nel mondo della formazione è quello delle relazioni e tra questo rientrano anche le relazioni di coppia e mi domandava a proposito della fedeltà eh, della come dire della prova di fedeltà cose del genere ora la fiducia ecco il tema fondamentalmente era quello la fiducia dei test fare dei test fare dei controlli e che fiducia è ora io credo una cosa fondamentalmente questo riguarda proprio il benessere di tutti noi il benessere psicofisico di tutti noi che viviamo o vogliamo vivere una relazione di coppia ecco la fiducia deve essere totale e non deve necessitare di alcuna prova nessuna prova la fiducia totale che cosa significa questo che non ti devi preoccupare del comportamento del tuo compagno o della tua compagna. Non te ne devi preoccupare pensando che chissà, forse. Non te ne devi preoccupare. Se io devo preoccuparmi della lealtà della persona con cui sto, allora io non sto con la persona giusta. Non voglio avere una relazione di coppia se devo preoccuparmi di dare o non dare fiducia la fiducia io la do, punto e basta, devi fidarti, se eh, sei nella condizione di dubitare eh, se dare o non dare fiducia, allora a questo punto lascia stare, non puoi far parte di una coppia, la fiducia deve essere totale, molto semplicemente, come fai a stare con una persona e avere dei dubbi, come fai? È come andare a letto con nemico, no? una persona se sai o meglio che dubiti pensi che potrebbe eventualmente tradire la tua fiducia tradirti in qualche modo la fiducia è totale io non me ne devo neanche preoccupare perché poi si sentono quelle storie di quelle persone ah ho scoperto dei messaggini sul telefonino sono andato a guardare il whatsapp no eh, eh, eh. che ci vai a fare nel momento in cui vai a guardare sul telefonino già hai infranto il tuo rapporto di coppia, lo hai infranto tu, non esiste controllare il telefonino del proprio compagno o della propria compagna, non esiste, a parte che il mio telefono praticamente sì, ha dei codici di accesso, perché ovviamente ci sono all'interno delle cose riservate ma la mia compagna li conosce, non è, non, il mio non, non esiste come problema il suo proprio neanche ce l'ha i codici quindi eh, i codici d'accesso quindi non esiste ma non, non è un problema questo non deve esistere come problema molte coppie si, si rovinano perché vanno a controllare nel momento in cui senti l'esigenza di dover andare a controllare allora puoi anche non far più parte di quella coppia lì perché significa che stai vivendo una relazione in una coppia che non è mh, meritevole di essere tale fiducia totale questo era il messaggio che volevo darti per quello che riguarda la relazione di coppia la fiducia deve essere totale mi auguro che questa piccola pillola di formazione off road insieme al fedele amico a quattro zampe che cammina qui vicino a noi possa esserti utile io ti saluto e vado a godermi questo tramonto fantastico non sono ancora nella posizione giusta e nell'orario giusto per potermi godere questo tramonto ma a breve ci sarò ti saluto ciao